zombie apocalypse buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video buona domenica a tutte innanzitutto di nuovo questo è il secondo video che sto registrando stavolta sul divano si sì, vabbè aspettate un secondo allora niente dunque questo è il secondo video che dicevo che stavo registrando sul divano e l'altro in cucina comunque niente come vi avevo promesso come vi avevo promesso eh, dopo questo video perché non ho visualizzazione su youtube adesso un altro dove faccio il video prodotti finiti quindi vi rimando agli altri video dove faccio video che video vlog eccetera e vabbè se non arrivano pazienza le viso intendo dire però niente allora, ragazze mie, dunque, ho tappato la tv, ovvero ho sono muta, se no non si sente niente. Con il prodotto, allora, ho la busta qua di prodotti finiti, eccoli qua, alcuni non sono finiti, ma sono da gettare perché sono andati a male, non so cos'è, ma hanno un brutto odore, quindi conviene buttarli. Il primo prodotto che comincio a farvi vedere è un, paio, un pacco di, anzi, una busta di assorbenti, eccola qua, questa qua è... Pare che sia sì, normale per la notte. Eccoli qua. Vedete che costano eh, 3,20 Vedete, eccoli qua. 3,20 euro sono buoni. Eh, mi piacciono. Coprono bene quello che devono coprire: nel senso che eh, non vi scandalizzate, ma coprono il giusto tutto. Prendono bene tutta la, la, la sfera intima e quindi niente. Mh, eh, come dire si sì, mi piacciono aiutano bene e non sporcano nulla perché nel senso che non sporcano quello che devono sporcare eh, mi aiutano bene per, durante la notte quindi ci sto bene sono comodi e seguono bene tutto il movimento della, della della mutanda via cosa vi devo dire la verità questi qua sono ottimali vi consiglio se vi piacciono se avete gli assorbenti quelli mi sto fa ancora meglio, ma se no, questi sono buonissimi lo stesso. L'ho preso in farmacia e sono ottimali ragazze. Poi altro prodotto non per importanza della fiore di delle euro spindigen intima. Anche questo. Io ho. Ho, la, ho la sfera intima molto parlo di sfera intima perché non so come dirla comunque vabbè. Molto delicata e questa fa il caso mio, anzi le perdite sono anche diminuite, non so il perché, ma dopo i dettagli. E questa mi sta aiutando molto per quanto riguarda l'igiene personale intima, quindi top, mi piace molto. È anche molto delicata, top. Poi, cos'altro vi è? Altro detergente per lavarmi il corpo, ma anche le mani, eccetera eccetera se intende per dire piedi, mani, braccia, insomma, per lavarvi tutto il corpo, insomma, compreso il viso, ma il viso non lo uso mai per lavarmi, cioè semmai uso gli altri detergenti che vi ho mostrato precedentemente. Questi sono un bagno schiuma della Vidalla, che è da 500 ml di prodotto, e un paio di vie di 12 mesi, e mi sta piacendo davvero tanto, top, formazione ottima, veramente paradiso, da paradiso, guardate, poi... Un altro, deodora, un altro mh, prodotto per le ascelle, anzi non solo per, per il corpo ma per le ascelle, mi sta piacendo veramente tanto, l'ho finito e lo vorrei ricomprare perché quell'altro che ho preso alla, della Omia a sapone profumi non mi sta piacendo per niente affatto mh, bocciato, sa di... Sa di come dire, di aloe vera o di addirittura di, ehm, come dire, di? Non ve ne parlo adesso di ehm, eucalipto che non mi fa impazzire, ragazze. Non mi piace per niente, quindi bocciatissimo. Questo invece è il migliore perché è della DAV. Vedete, che è della DAV top, quindi la profumazione adesso non sente più, però era ottimale. Poi, un altro prodotto che ovviamente questo è da cestinare perché dell'acquolina, guardate come è diventato, no, non si vedrà mai una mazza, però è diventato e fa veramente pietà, non lo uso perché non si sa mai e voglio evitare, voglio evitare ragazze che faccia male alle, alle, alle cosce, alle gambe, tutto, no, no, no, no, da buttare, da cestinare, fa veramente orrore, osceno sì all'inizio mi piaceva però adesso anche no, grazie ragazzi, no, non è il caso poi due eh, buste, due pacchettini di dischetti struccanti, coltonero, mi sono piaciuti li compro? sì, se ne trovo altri sì, ma per il momento ho quelli dell'Eurospin e voglio terminare quelli, questi costavano, non lo so, sull'euro boh questi 3,20€ presi in farmacia della, della Licia, questi sono della Licia e questi sono della Cotoneve. Top! Perché, se toccano il viso, vanno tutti bene. Anche gli occhi, non solo sono questi. Cosa sono? Oltre ai dischetti struccanti? sì. boh, sembrano ovali. sì, normali. Questi sono normali e questi. Questi sono quadrotti, tipo, sì, questi sono navali, questi sono quadrotti, vedete? C'è scritto anche quadrotti, poi, poi, poi, poi, ho finito, non per, per, per importanza, ultimi prodotti poi vi lascio andare, allora, un dentifricio della colgate, colgate, come si dice, non lo so, colgate, vedete, molto buono, piaciuto se me che mia nonna, pulisce bene stop. Poi, sensitive, mente attente, vi ricordate che volevo prendere Senso Dine invece al posto di questi, non ho visto dove era lo scaffale secondo o terzo non ne ho idea, e ho preso al posto di quello, ho preso questo, sbagliato, tonta io, perché potevo prendere prenderissimo Senso Dine, e invece ho preso sensitive, mente attente, sbagliato, acquisto sbagliato erroneamente, ma vabbè. Comunque, tagliato e finito, e eh, ne ricompero un altro, ma non di questo, ma della Sensorine stavolta, non mi frega, a me l'abbia vista stavolta. Poi, due prodotti della Birds, oh, Better Birds, non so come si dice comunque, questi due, c'è cioè di cestino perché ragazze, eh, non mi fido più a utilizzarli perché io sono allergica a questi prodotti, anche se sono naturali, io sono allergica. Bisogna vedere i prodotti che si usano, che sono naturali, se fanno bene o meno, a me questi qua, bocciaterrimi, non mi piacciono. L'ho provato a utilizzare una volta, ma anche no, perché ragazzi ragazze erano troppo pe pastosi, pesanti e mi irritavano le, le zone dei piedi e non solo anche le mani. Quindi, questo le mani, questi piedi, no. freccetta su, bocciaterrimi, bocciatissimi. Poi, poi, poi. Nella BioPoint ho preso in eh, edicola anche questo, un latte corpo solare, un latte solare corpo, scusate il gioco di parole. Questo anche no perché ragazzi ha un profumo che è veramente vomitatevole. All'inizio era da Dio, adesso da quando non l'ho più utilizzato, ciao, è proprio ragazze, no no raga, non fa proprio perché è veramente in... in, in, in non si può usare, è inanusabile. Non, non mi piace. Poi la texture non è più come quella che avevo, prima, che avevo comprato prima, quindi niente da fare, ragazze. Proprio <ride> al vomito, ragazzi. Scusate un po', ma c'è una farfalla qua o qualcosa di vabbè, non lo so. Comunque, niente. Vi dicevo questo prodotto bocciato perché no, bocciato no, promosso ma. Per l'amor di Dio, non comprate quando poi non sapete se utilizzate o meno. Io questo qua l'ho comprato per sbaglio, volevo comprare un'altra cosa, invece, vabbè, diciamo, No, vabbè, volevo dire anche che questo qua era buono, poi però l'ho lasciato andare e ciao, ne proprio. Vabbè, sarà promosso, ma che promuovi una cosa che non ti è più piaciuta? Quindi non ne vale la pena. Basta, non la compri più. Comprerò altre cose, mascara, queste cose qui in edicola. Ma neanche, preferisco andare in plumeria a comprare queste cose così. E niente, non questo, anche mascara. Bene, ragazzi. Allora, ehm, questo, allora, questo l'abbiamo comprato sulle 2-3 euro, qualcosa di più. Boh, allora, busta finita. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao, ragazzi. A presto, un bacio zombie apocalypse